Dunque, spero che voi concordiate con me, che queste mappe avranno... Ah, come... Oggi giochiamo tre mappe super super paurose, siete pronti a morire di paura? Oggi dovremmo più o meno 7 minuti ad ogni mappa dovremmo fare, infatti iniziamo con la prima che si chiama Terribile giungla, oh mio dio chissà cosa ci sarà di così terribile, non lo so, vedremo È successo già qualcosa come avete ben potuto vedere, È esploso Minecraft, infatti... Qua dice dovresti uh, leggere le sue investigazioni Cioè le, le, le mie investigazioni C'è un tizio che praticamente ha fatto delle investigazioni E adesso possiamo leggere Praticamente dice che ha fatto un'investigazione della foresta di Kotamni E praticamente 80 anni fa era terribile Bla bla bla bla, bla. Che cazzo me ne frega Cioè nel senso non, non sto a leggere queste investigazioni Anche perché io non ho controllato questa mappa ragazzi Non ho controllato assolutamente Quindi direi di partire da qua si parte Ok giusto e ovviamente non so nemmeno cosa aspettarmi Oh porca puzzarda <ride> ho, ho fatto esplodere il microfono Scusate per il rumore Ti accanto Dice presenta È il signore che ha fatto questa mappa Grazie mille per aver fatto La terribile giungla Una Minecraft Horror Map <ride> Ok Pensi sì, però inizia Mannaggia a te Che ci metti due anni Ma che c'è io adesso Scusami eh, Adesso devo usare la mia pistola Per spararmi No scherzo Mi dissocio Cioè stavo scherzando Chiaramente però giustamente non si vede niente Come ben potevo immaginare Come in una mappa horror dovrebbe essere Questa cosa mi spaventa molto Non è buona come cosa lo sapete è vero questo Eh eh eh Mannaggia mannaggina mannaggiona Come facciamo ora se non possiamo leggere niente Siamo pure in avventura Quindi non possiamo nemmeno toccare le cose Potrebbe essere un problema Vediamo perché questo problema si deve risolvere In un qualche modo dobbiamo trovare per forza Una, una torcia o un qualcosa ragazzi Speriamo che la troviamo Mi sa che non la troveremo mai vero non, troveremo mai. Oh, porca puzzarda, dobbiamo trovare le cose. Forza, ho oh, cose. Venite da me. Eh, ci sono degli smeraldi. Wow, che belli. Ho risolto in un altro modo. Non vi preoccupate affatto. Adesso andiamo da questa parte. Eh no, si deve andare da questa parte, giusto? Ok, perfetto. Chissà che cosa ci aspetta in questa mappa. Anche perché io devo tenere conto del tempo. Perché fra 7... Quando spunterà 7 sul mio dispositivo qua a sinistra, che è un altro schermo praticamente. Beh, allora succederà il casotto, il cagotto anzi. Perché praticamente ci cagheremo addosso tantissimo. Sentite anche questa musica paurosa, che io pure la sento. È una roba terribilmente. Cosa è stato? Per carità, Gesualda, avete sentita questa cosa? Io purtroppo l'ho sentita. Ho paura, signor Gesualdo Francogna. Adesso andiamo Andiamo da questa parte Potrebbe darsi che Magari sarà stato un colpo di fulmine Perché noi stiamo andando proprio verso il colpo di fulmine Io l'ho sentito a sinistra e ho preso la sinistra Perché? Cioè che, che istinto ho Cioè proprio il mio istinto mi dice vai a suicidare. Cioè nel senso Mi dissocio ma c'è cioè, un pochino Forse potrebbe essere vera questa cosa Cioè non è possibile altrimenti comunque No ragazzi cioè mi sembra un po' difficile come cosa Cioè non è normale poi soprattutto Che il mio istinto mi dica questo L'istinto di conservazione dovrebbe dirmi: no, vai da un'altra parte. Cioè, veramente. Eh, ragazzi, poi comunque, nel senso, non so se lo sapevate. ma Freud, Vabbè, lasciamo perdere. P andiamo avanti da questa parte. Posso mangiarmi la mela molto buona. La mela, posso degustarmela tutta quanta. Ricordiamoci che ho una pistola. Questa pistola la possiamo utilizzare per difenderci nel caso troviamo nemici che ci vogliano infangare il sedere. Adesso, qua dentro c'è una. Una mappa, ok E quindi io devo andare al tempio, beh, ok Immaginavo dovessi andare al tempio, quindi Direi di non proseguire Per questa strada, ma direi di andare Verso questa parte, raga, io mi sto Cagandizzo addossizzo, perché non è Normale come cosa, cioè nel senso, adesso voi Immaginatevi che magari ci spunta qualcosa Da qua Non è buono, non è affatto buono anche perché potrebbe succedere da un momento all'altro che ci possa essere qualcosa tipo un jumpscare. E io i jumpscare li odio, cioè nel senso che io mi spavento davvero tanto. Infatti se adesso mi spunta qualcosa davanti. Porca puzzarda se, se urlo in giapponese. Che tipo una... No, ma sono deficiente. Dai raga, ma perché sono così stupido? Sto andando dall'altra parte. Vabbè dai forza, andiamo forza. Riprendiamo la nostra rotta, amici, state con me. Mi raccomando fino alla fine perché dobbiamo... Dovevamo soffrire tutti insieme, ok? Cioè, nel senso non è giusto che so che ho paura solo io Perché se voi andate via eh, Però devo, devo andare da questa parte, Sì, da questa parte Alleluia, ce l'ho fatta finalmente a capire Come faccio per ad andare? Se non c'è la possibilità di andare E eh no, vedete, non c'è la possibilità di andare Quindi forse devo per forza imbucare dall'altra strada là Quindi stavo andando bene Raga, e eh, devo dire, caspita Sette minuti però, nel senso siamo a 5 e Non abbiamo fa ancora fatto un ceppo di niente, no? Mmm E eh beh, de Dunis, caspita Forse dovresti un attimo riconsiderare i tempi in cui tu stai andando. Beh, magari qua potrebbe succedere qualcosa. Speriamo che succeda qualcosa nel frammento, perché se no qua eh, non, non, non riusciamo a fare niente. Avete sentito questo rumore? L'ho sentito, ma sto facendo finta di niente, ok? Sto sentendo rumori. Prendo le mele e prendo una roba che non so cosa sia. C'è un libro che, vabbè, però non me ne frega niente. Scusami tanto, ma ho paura che da un momento all'altro spunti tipo qualcuno dietro di me e mi faccia fuori. E eh, cosa devo fare io? Mi scusi, allora, lei ha già rotto le palle Cioè, allora, dovete fare le mappe Semplici, ok? Se no io mi nervosisco Allora, dovete sapere che io con le mappe difficili ho un problema Non con le mappe, ma con le cose difficili <ride> Ho sempre un problema Cioè, nel senso, mi danno fastidio Perché non dovrebbero Non dovrebbero essere difficili Cioè, dai, andiamo, forza Cioè, non, non è possibile Cioè. Dove devo andare? Dove devo andare? Non lo so, non lo so Cosa devo fare? Ok Magari devo ritornare indietro di nuovo devo, Cioè non fino a là però magari da questa parte no Eh e, e boh E raga cosa, cosa facciamo? Non lo so io voglio anche andare a vedere la prossima mappa eh Perché questa qua mi, mi ha già rotto il caspito. Per non dire qualcos'altro no? Eh, io volevo vedere il tempio no? Ma se non me lo fa vedere sto tempio signore però eh, mi, Cioè mi scusi tanto ma cioè lei è un po', un po così no? Cioè per dire... Allora, se non me lo fa vedere, devo andare per forza in creativa. Eh, mi spiace aver utilizzato questa tecnica, però devo per forza vedere. Cioè, allora, scusatemi, eh, Ma non è che possiamo stare dietro a lui, no? Cioè, adesso. Perdonatemi tanto per questa cosa, non volevo farla. La prossima volta non la facciamo, però, insomma, se le mappe magari sono fatte decenti, invece che. Fa fa non sto criticando affatto la mappa del Signore. No, no, no, no, no, no, no io non mi permetterei mai. Però era una, una considerazione così a freddo, perché mi aveva fatto innervosire un pochino. Il fatto che non riuscivo a trovare il tempio, almeno la strada per il tempio, e quindi adesso invece c'è. Um, bene, questo tempio è stato totalmente inutile, quindi direi di passare alla prossima mappa anche perché siamo verso i 7 minuti abbondanti, quindi via, show. Adesso passiamo alla prossima, chissà che cosa ci aspetterà qui nella prossima mappa. Io penso ci potrebbe aspettare una cosa un po' più paurosa, forse perché si chiama Terribile qualcosa, non mi ricordo. Vabbè, avete visto lì il titolo, giusto? L'avete visto? Ascolto perché è importante cercare di capire Perché sono in creativa? Av avete visto? So, ero in creativa ah, scusatemi, eh, Ma scusatemi non... Beh, allora Devo dire, non entro lì minimamente Perché se no muoio di paura In giapponese cinese antico Sto morendo però di fame E qui praticamente c'è una casa Una casa molto grande Devo dire Ok bene Mi fa piacere che ci sia questa casa Vediamo un attimo che cosa nasconde questa casa E cosa io debba fare Dentro questa mansione Perché sembra proprio enorme comunque come cosa cioè. Quella porta si è aperta e si stanno distruggendo dei... Ok, um, non so che cosa ci sia all'interno di questa mappa, raga. Non, non, non lo so, però questa cosa mi sta facendo venire un po' di paura, Perché vi devo dire la verità. Non pensavo ci fossero delle entità all'interno di queste mappe. Ma evidentemente sembra proprio che ci siano delle entità all'interno di queste mappe. Ok. State con me, mi raccomando. stiamo insieme. Restate... Restiamo... Restate in ascolto, restate in attenzione, restate in guardia anche perché chiaramente... Mm, è importante cercare di restare in guardia, se no, magari qualcuno vi salta addosso. Cioè, nel senso, qua su Minecraft, e dico ovviamente sempre. E um, cerchiamo un attimo di vedere come sta andando qua la vita. E ovviamente mentre noi stiamo cercando di capire come funziona questa mappa E cerchiamo di capire anche i misteri che, di, che ci sono all'interno di questa casa Mentre stiamo camminando su questo suolo Io vi ricordo che siamo un gruppo di amici bellissimo Che stanno insieme e siamo tutti aperti di mente Infatti accettiamo tutti quanti qua Quindi mi raccomando ricordatevi sempre questa cosa Tutti noi siamo unitissimi E quindi qua avanti proseguiamo con questa, su questa strada Questo è un lampadario enorme che se ci cadeva in testa Ci faceva fuori in due secondi Non è buona come cosa e questo corridoio io non vorrei dire, però questo corridoio è leggermente. Cioè, non so se mi sono spiegato, cioè, praticamente ciò che intendevo dire con questo. con questa sorta di. Eh, cosa che ho fatto, praticamente intendevo dire che è molto pauroso, ok? È talmente tanto pauroso che non voglio adentrarmi all'interno di questo tunnel, di questo corridoio molto buio in realtà. E mi auguro per carità divina che questo buio finisca Perché qua um, Insomma cioè nel senso no È un po' brutto vedere Cioè vi capisco perfettamente se vi sta dando fastidio questa cosa il buio Ma dovevamo trovare questo libro evidentemente Era molto importante con una faccina Dice hey man uh, Yo uh, eh uh, Ok va bene Praticamente mi sta prendendo per il sedere Ho capito Giusto come da fare comunque, no? Giustamente. Cioè, nel senso, tu non hai niente da fare nella tua vita, che rompere le scatole. Alle altre. Io veramente non ho. Par... <ride> Scherzando, eh, chiaramente. No, eh, non stavo intendendo a, al creatore della mappa, ma stavo intendendo al libro. Ehm, e quindi qua dentro c'è un, oh, un cuccio, un piccolo, veramente. Un, un, un neonato, sembra quasi. Che è nato. Chissà chi sarà il padre Spero non sia il figlio del demonio Ma probabilmente è così Dato che qua c'entrano sempre, diciamo, dei maniaci uh, Quindi questo uh, Il totem del non morto che prenderò assolutamente Perché sapete come... Il crocifisso si chiama questo Ho preso il crocifisso, raga. Vigiù, Si chiama crocifisso cru Crucifix Ma crocifisso non me lo sono inventato io Però evidentemente serve, no? Abbiamo il crocifisso in mano, effettivamente Sembra un po' un crocifisso Adesso se arriva... Uh, <ride> il, il demonio, il padre appunto del, del bambino del demonio. Praticamente abbiamo la possibilità di salvarci col crocifisso. Diciamo va di retro e praticamente lui se ne va. O tipo come nei film horror. Dimmi il tuo nome. E Tipo lui... Nah, <susurrug> Fa così, no? Gi vi giuro. Fanno così nei, nei film quelli là. Non si sa perché magari sono un po' incaspitatini. Cioè, nel senso sono un po' arrabbiati. Quindi giustamente. Ma Janet, perché? Cioè, perché so, si comportano così i demoni? Proprio non ne ho idea. <ride> Se c'è un prete nei commenti me lo spieghi perché è veramente sconvolgente. In tutti i film Hollywood si comportano così terribile. E, e, ma il bello è che, vabbè, non lasciamo perdere. <ride> allora, andiamo avanti Anzi... Dato che ora ho il crocifisso, quindi ho la possibilità di sconfiggere qualsiasi demone mi passi, mi passi davanti, praticamente, uh, prendo uh, e vado nel, nel seminterrato, no? Però scusatemi, ma io adesso vorrei. Ah, però no, no, no, non serve. No? Perché praticamente andando da questa parte. Caspita, sto facendo. Non so che cosa ho fatto. Però ho fatto qualcosa, evidentemente. Se io rompo questa cosa, eh, cosa succede se rompo? So che non ci vedete niente, nemmeno io, fidatevi. Raga, è successo davvero qualcosa? Cioè, non me l'aspettavo. Ma che caspita è? E non posso andare però di qua. Ok, non posso andare di qua, perfetto. E, è un po'. Eh, Come facciamo, raga? Help me. Oh my god. Oh my god, please, what's that? Io sto parlando in inglese, non ne ho idea. A volte mi parte così a caso, raga Cioè, scrivetemi Dunis non parlare in inglese nei commenti perché è importante, se no mi mette a parlare in inglese e voi non ci capite niente. Cioè, magari sì. Scrivetevi se capite l'inglese oppure no. Cioè, se capite l'inglese oppure no, perché sono curioso di saperlo se, se lo capite oppure no. Beh se noi ce ne potessimo andare via da questa casa però eh no perché piove giusto nei film horror praticamente quando piove le persone vanno nei posti più terribili solo perché eh, giustamente piove Non lo sapevate nei film horror funziona così no? Cioè tipo tu vedi la casa che è palesemente la casa del demonio cosa ci fai? Ci entri dentro perché piove Normale Poi quando però uh, sei all'interno Ti chiudono le porte Ci sono le finestre Che però tu non esci non, non dici Ok ma scusa Tu puoi uscire dalle finestre Perché non lo stai facendo Sine Cioè c'è un demonio in casa Hai la possibilità di salvarti Uscendo dalle finestre No Perché Evidentemente in quel momento Non ci pensano ad uscire dalla finestra Giustamente Gi Beh giusto no Questi sono i, i, i, fi i film scritti bene proprio Mamma mia che genialità Ok um, Beh <ride> Va bene, direi che siamo giunti alla fine di, di, di questa mappa Anche perché non stava più succedendo niente Siamo a 14 minuti E vediamo l'ultima mappa Aila Aila è una mappa molto interessante Molto magica Che non... Ok Mi sta già piacendo questa cosa Si vede che già qua cambia tutto Evidentemente Allora È successo qualcosa di particolare Porca miseria Stavo per dire una cosa Qua praticamente succedono cose e non... Ma se pre... Io premo. Ho premuto, non è successo niente. Ma se vado da questa parte invece cosa che succede? Non ci vado, non ci vado. vado. Vado a premere start, va che abbiamo poco tempo. Ok. Allora, non so cosa sia successo, ma siamo dentro questa stanza tutta quanta bianca evidentemente sembra la stanza di un ospedale psichiatrico perché secondo me mi, mi pare che gli ospedali psichiatrici correggetemi se sbaglio non lo so ma sono fatti tipo così qua c'è un, un, un villager che sembra quasi un, un dottore quasi con la fascia all'occhio no non sa perché sarà lo psichiatra mio evidentemente anche perché ne ho bisogno e, e non so um, Stendendo dei versi questo è chiaro no posso prendere le beetroot co cose Sto sentendo cose raga mi sto cagando addosso Ok, praticamente devo uh, guardare per il progetto 3. Che figata! Cos'è sto progetto 3? Mi sta inziccando. <ride> no, no, no, mi dissocio. Perché mi sa che inziccare vuol dire qualcos'altro. Non lo so cosa voglio dire. Scrivetemi. Scrivetemi se vuol dire proprio ciò che ho pensato io nei commenti. Don't touch, touch my water. Be back before 10 pm. Non so cosa sia sta roba, comunque non la tocchiamo mm, Non voglio toccare Ha detto non tocchiamo la sua non, to non toccare la mia, qua non la tocco Ma dice ricorda uh, uh, Sì, non ho capito <ride> Mi spiace, cioè nel senso La mia, la mia comprensione del... No, però leggiamo con l'accento inglese No amount of preparation can, can protect you From appeal even Sì Whatever, um, andiamo avanti, per favore Non ho capito Vi chiedo totalmente scusa. Ma che caspita è? Ma raga, ma cioè, cos'è sta roba? Cioè Ma che caspita è? Living Wing Project 2 Containment Security Cioè praticamente qua dice che è, è diciamo la, la cosa del, del Progetto 2, la, la, la camera vai a quel paese Non so nemmeno non, non so tradurre, ok? Non sono bravo a tradurre Non è il mio lavoro, non devo tradurre io nella mia vita Qua c'è una Leva E si è aperta quella cosa Ok mi sono spaventato leggermente Va bene Però non mi dovevo spaventare Devo, po Posso anche stare tranquillo Anche se sto iniziando a balbettare Praticamente dice altre cagate Che non ci ne frega niente a nessuno Mi scusi signore ma non gliene frega assolutamente niente a nessuno Ma una cosa prima che andiamo avanti Devo fare così Se no voi dopo giustamente non ci vedete niente E poi dopo mi dite Dunis Non ci vediamo niente Mi odiate male E poi Ma <ride> è eh, giustamente cioè, nel senso no? è una, una reazione normale anche io se non vedessi niente all'interno di un video mi nervosirei quindi cerco di, di, di farvi vedere invece ok siamo all'esterno con dell'erba e degli alberi ok e questa cosa ok vabbè sì sì sì ma voi intanto se vi state chiedendo che cosa sta succedendo eh, me lo sto chiedendo anch'io no perché eh, Forse devo controllare prima queste mappe, prima di giocarle. Poteva essere una buona idea, ma io voglio che sia genuina la cosa, capitemi. Cioè, nel senso, voglio... non voglio fingere... Ma porca miseria. Allora, signore, eh, mi sa che dobbiamo trovare una leva, come abbiamo fatto prima, perché è istintivo e logico che dobbiamo trovare una leva, tipo, no? Per forza, se no, non ho idea di ciò che potrebbe succedere, cioè, di, di ciò che... Dovremmo fare praticamente per, per fare questa cosa veramente Vi giuro non, non sto capendo un caspito Un caspito di niente Non ci sto capendo niente cioè Dove devo andare? Cosa devo fare? Cioè dobbiamo trovare appunto e, e, Vedete che è anche differente qua tipo mm. Beh è interessante Sì sì sì Giustamente eh, Avete capito? Ho capito io Avete, avete visto là sopra? Là sopra c'è un una cosa gialla, praticamente bisogna salirci Come facciamo a salirci? Facendo parkour, secondo me, giusto? No, non, non facendo... So io come fare, raga, tranquilli non, non vi dovete preoccupare, cioè nel senso Non preoccupatevi, ok, perfetto Perfetto, sì, sì, sì, ecco qua Non ho fatto niente, no, no, no Perché dite che ho fatto qualcosa? No, io... niente Non ho fatto niente, zero No, no, no, no, ma infatti non... Cioè, voi non avete visto niente, giustamente um, Comunque, spero che voi concordiate con me Che queste mappe avranno... Come... Ok Raga, mi sono pigliato malissimo Mi sono... Uh, mi sto sentendo malissimo Però ho l'inizio per il video Quindi questo è un... Un aspetto molto positivo di questa cosa Ok, tranquilli No, perché io sono, vi giuro, uh, sono morto dentro E mi sto sentendo, cioè, mi fa male tutto, raga Cioè, veramente, mi, mi fa male tutto perché giustamente il mio istinto è stato quello di tirarmi indietro E probabilmente mi sono distrutto tutti i, i muscoli, giustamente, no? E quindi ora io sono distrutto E quindi però dobbiamo star, cercare di stare tranquilli Dobbiamo aspettarci dei, dei, dei, come si chiamano, dei... Uh, come caspita si chiamano raga non mi ricordo più niente mi sto cagando addosso oh my god please Il jumpscare ecco si sì, questi rumori comunque non la rendono facile cosa sta succedendo lì ok siamo a 21 minuti no siamo a 21 minuti se volete che continuiamo questa serie di mappe dove proviamo cose scrivetemelo nei commenti mi raccomando io per oggi faccio basta perché uh, sono, mi sono fatto male, non sto scherzando, e, qui e quindi noi ci vediamo, al lasciate like e iscrivetevi al canale, eh, mi raccomando, o lasciate like o iscrivetevi al canale, o lasciate dislike, o attivate la campanellina, fate quel che volete, o scrivetemi in un commento con Dunis riporta la serie, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!